Salve ragazzi, quest'oggi mi è stato chiesto di fare un talk about Roald Dahl eh, Probabilmente mi è stato chiesto perché abbiamo letto qualcuno dei suoi eh, libri eh, vi dirò brevemente la mia opinione eh, credo che eh, come scrittore per bambini e ragazzi sia unico, fantastico eh, perché ha uno stile di scrittura lineare, semplice e divertente soprattutto nell'ascensore di cristallo che magari non tanti conoscono e anche nel grande gigante gentile cioè il linguaggio del gigante è qualcosa di meraviglioso ehm, e, e ovviamente il filo rosso anche che li lega ehm, è dato dai protagonisti in quanto sono tutti dei bambini. Matilde non viene valorizzata dai genitori ed è una bambina proprio piccolissima, di 4-5 anni. Nelle Streghe abbiamo il protagonista che è rimasto orfano e quindi vive con la nonna. Nel Grande Gigante Gentile abbiamo Sofia, anche la orfana e nella Fabbrica di Cioccolata abbiamo Charlie, che comunque ha una condizione economica molto umile, i genitori sono... è un povero bambino. Eh, altro filo rosso sono le figure di riferimento, eh, comunque questi protagonisti si legheranno a delle figure di riferimento positive, ad esempio eh, Matilde troverà la signorina Dolcemiele miele, eh, nelle streghe ci sarà la nonna che comunque sosterrà sempre il nipotino anche se si trasformerà in un topolino, nel grande gigante gentile abbiamo appunto il gigante che proteggerà Sofia da tutti eh, gli altri giganti e diventerà un pochino la sua famiglia, come un, come un papà. Eh, nella fabbrica di cioccolato abbiamo Willy Wonka eh, che per quanto sia eccentrico come personaggio ci sarà sempre per Charlie e lo inviterà sempre a migliorare, a credere in se stesso e eh, lo incoraggerà insomma e Charlie dal canto suo eh, si fiderà sempre del signor Wonka, sa che egli troverà sempre una soluzione. Eh, quindi spero di che vi sia piaciuto il mio commento su queste opere, eh, vi consiglio ovviamente di leggerlo, scegliete o fra i titoli che abbiamo trattato noi o fra gli altri che potete trovare in libreria. Ciao ciao!